al lavoro per cercare di trovare una soluzione che riguardi evidentemente il verde e credo che sicuramente faremo anche un passaggio con i cittadini per cercare di individuare le soluzioni migliori e che siano diciamo confacenti a quelle che sono le necessità del territorio.